AHHHHH <laughs> La civella invece la supera... Super la supera addirittura... 38-39-40. <gasps> Eas. Salve a tutti ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in una location dove ho portato tanti miei droni, praticamente tutti, perché è una location che comunque eh, rende giustizia e ci fa capire eh, lo stato di eh, qualità delle loro fotocamere. Eh, oggi non è una giornata bellissima, il meteo dava eh, una giornata migliore di quella che è, eh, però ormai siamo qua e ci accontentiamo. E Il drone che porto oggi in questo Cinematic Video in cui eh, vedremo la sua qualità a livello di fotocamera, anche dopo ovviamente tutti i vari aggiornamenti che ha ricevuto, è Lui il Fimi X8 SE 2022. Eh, questo drone, che secondo me è probabilmente il miglior drone lo cost, perché comunque parliamo di un drone che costa poco meno di 400 euro intorno ai 400 euro poi dipende dai vari coupon sconto ma sicuramente è un drone che per rapporto qualità prezzo è tanta roba e quando dico tanta roba perché è un drone che è completo in tutto eh, ha tutte le funzioni compresi il Weepoint, l'Active Track eh, è completo in ogni sua funzione e poi ha delle qualità sicuramente ottime per quanto riguarda la sicurezza il ritorno video che con questa sua nuova trasmissione veramente è incredibile tutte cose che ho già detto nella recensione che ho fatto di lui lo lascio qua sopra nelle schede e tutte queste cose lo rendono sicuramente il miglior drone eh, intorno ai 400 euro. E tutte queste cose lo rendono sicuramente il miglior drone low cost. Ovviamente parliamo di un drone che pesa più di 249 grammi, ne pesa 750, una cosa del genere. Però veramente sotto tanti aspetti è tanta, tanta roba rapportato a quello che lo andiamo a pagare e la location dove lo proveremo oggi per quanto riguarda il cinematic video perché è un vero cinematic video con lui non l'ho mai fatto è il primo perché aspettavo anche che arrivasse qualche aggiornamento riguardante la fotocamera riguardante comunque eh, il drone in generale adesso qualche aggiornamento è arrivato quindi è arrivato il momento di fare appunto un cinematic video la location è quella di colico sul lago di como come ho detto questa location secondo me è spettacolare per provare la qualità della fotocamera di ogni drone quindi adesso adesso direi di non perdere altro tempo e iniziamo questo cinematic video con lui Fimi X8 2022 e se il video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, anteprime di quello che arriva sul canale YouTube e soprattutto tante cose riguardanti le location dove vado a far volare i miei droni